Eh, buongiorno amici e amiche, siamo questa mattina ospiti eh, gentilmente accolti dal professore Giulio Tarro siamo qui non per fare chiarezza, non per dire per l'ennesima volta di cosa stiamo parlando non stiamo parlando chiaramente di Covid-19 però lo vogliamo fare in una maniera diversa, in una maniera leggera, in una maniera medica e non scientifica seguite il servizio Professore Tardi, io abbasso un attimino la mascherina, anche se non è il corretto, ma lo devo fare perché mi, mi impedisce a far passare eh, il suono la parola. Eh, la prima domanda mo proprio molto semplice: che cos'è il Covid-19? Appartiene alla famiglia dei coronavirus che fino adesso, o, o meglio, fino a vent'anni fa, erano soltanto dei virus del raffreddore facevano parte insieme ad altre famiglie, tipo il rinovirus in particolare, ma anche i virus impensali, i gli adenovirus, però tutta una famiglia in cui ognuno ha la propria specialità. Nel caso specifico erano malattie di raffreddamento, che però purtroppo già nel 2002 si sono manifestati con un virus in grado di dare una sindrome respiratoria acuta grave. E questa diciamo, è la famosa SARS dalla definizione anglosassone. E, ma, ma allora però fortunatamente è stato un, un episodio epidemico che è durato dal 2002 fino alla primavera del 2003 e là si è conclusa questo primo diciamo, aspetto estremamente importante e severo della, del coronavirus. Per poi ripresentarsi nel 2012 in Medio Oriente, in particolare in Saudarabia, attraverso un altro episodio ancora più grave, soprattutto per percentuale di mortalità, la cosiddetta zinopa respiratoria del Medio Oriente. Mentre nel primo caso si era sempre risaliti al pipistrello, poi tramite il cosiddetto zibetto come animale intermediario, nel caso specifico del Medio Oriente si è parlato sempre del pipistrello, però intermediario il dromedario. E questo è un secondo episodio abbastanza un po' a macchia di leopardo, è che non c'era stata l'epidemia a partire da, da Hong Kong che c'era stata in precedenza, è, però c'era stata nel 2015 poi un'epidemia in Sud Corea dello stesso diciamo, coronavirus. Questo coronavirus è molto diffuso. Sì, agisce però a macchia di leopardo, insomma, non c'era stato quell'episodio epidemico come il precedente. Adesso invece siamo di nuovo sotto questa egida del coronavirus eh, che si è presentato presumibilmente già in autunno in Cina è stato comunicato ufficialmente l'ultimo giorno dell'anno 2019 e poi praticamente dalla Cina è passato ovviamente ad altre nazioni e addirittura è una pandemia quindi diciamo in base a tutti i continenti eh, cosa dobbiamo dire? che anche in questo caso ci abbiamo il coronavirus con intermediario o in questo caso il pangolino ovviamente ci sono altre teorie che parlano anche di un possibilità di un virus da, da laboratorio anche si è espresso in questi termini in particolare Montagnier e, mh, però c'è anche Mi sta bruciando tutte le domande che le volevo fare <ride> lei è bellissima intervista lei da scienziato da ricercatore parla quota libera, <ride> però noi dobbiamo far capire da casa che ci stanno persone anche certo, meno, meno certo, esperte certo. io le volevo dire innanzitutto eh, condivido tutto quello che ha detto perché prima di venire da lei ho studiato un pochino coronavirus in un, in un organismo sano è letale? può essere letale? o è un'influenza importante ma non letale? soltanto nell'81% diciamo del, io parlo in particolare con i valori cinesi che sono quelli che hanno finito l'epidemia certo. e, e sono anche diciamo hanno pure brindato all'ultimo paziente in particolare 81% una malattia mite non Ma, severa, non grave 81% una malattia mite? sì, eh. soltanto nel 4,7% è una malattia diciamo critica poi c'è un risolvimento della malattia nell'intermediario dell'altro 15%, in sostanza. Certo, certo. Vale a dire, se uno ha delle patologie già pregresse, si complica sicuramente no, no, il quadro. Anche queste sono delle patologie pregresse, perché ci sono proprio delle percentuali: 14% malattie cardiocircolatorie, 7% diabete, 6% altre patologie: fegato, uh, rene e anche ovviamente lo polmone. Quindi. Professore, io eh, sembro un po'. però lei mi sta dando de, delle conferme che io mi aspettavo di avere, glielo dico francamente. L'altra domanda che le volevo fare, io ho fatto una cosa proprio come farebbe mio zio, che ha 87 anni, nel, nel primo periodo settembrino, cominciano le televisioni ad informarci che bisogna vaccinarsi perché sta arrivando l'influenza di stagione esplosione dell'influenza di stagione è novembre e finisce a maggio chi non si vaccina o anche chi si vaccina perché lo scorso anno il 28% di, di decessi sono stati 14.600 senza coronavirus che poi era con il coronavirus eh, sono decedute persone anziane che avevano una patologia pregressa che diversità, che differenza c'è fra lo scorso anno e quest'anno? Io presumo che rispetto all'anno precedente, eh, o meglio agli anni precedenti, una diciamo, malattia influenzale annuale, stagionale, si svolge però nell'ambito praticamente di sei mesi. Noi nel caso specifico ci siamo trovati di fronte a, una, a due aspetti particolari, uno politico e uno sanitario. E quello, è, è quello preminente. Direi che se si sono tagliati dal 1997 al 2015, dimezzati addirittura tutti i posti per i pazienti acuti e quindi delle terapie intensive, si può, si può comprendere a questo punto cosa può succedere se anziché avere i sei mesi, per così dire, inverno-autunno, questo succede tutto diciamo, in, in, mese, in poche ehm. settimane. E quindi questa è sicuramente stata una, una delle cause. L'altro aspetto ovviamente è una causa di tipo sanitario, cioè, cioè l'approccio al, al paziente, soprattutto al paziente in condizioni precarie. E quindi io penso che qua bisogna appunto, tenere in considerazione da una parte la polmonia interstiziale, ma dall'altro, quello che poi è stato descritto è la possibilità di avere dei mm, cromboemboli e quindi, in particolare, un aspetto mm, a questo punto vascolare e che poteva però essere in sostanza prevenuto o curato con le varine e il cortisone. Insomma, allora, ci sono de determinati aspetti un po', mm, eh, diciamo che hanno mm, colpito in questa epidemia, e sono aspetti, ripeto, politici e sanitari. E perché dico questo? I politici l'abbiamo visto, noi abbiamo affrontato a cominciare a bloccare i voli con la Cina e la gente arrivava lo stesso da tutte le altre capitali con gli altri voli. Abbiamo cominciato praticamente a preoccuparci poi di, fare, di blindare per così dire il nord dal sud e poi eventualmente altre situazioni che hanno colpito non solo la libertà individuale ma addirittura hanno provocato sicuramente una sindrome da panico, quindi continui stress che a parte quelli che noi dobbiamo superare abbassano lo stato. Immunologico sì. e quindi aprono la porta non solo al coronavirus ma anche ad altri problemi. E quindi c'è sì, stato tutto, tutto un approccio molto molto particolare che chiaramente a questo punto poi non si pensa quello che fortunatamente hanno già fatto ormai almeno da un mese a Mantova, lo fanno a Rappavia, lo fanno a Salerno. Lo Spero che lo facciano dappertutto, la famosa sieroterapia. Cioè questa è una malattia che ovviamente provoca la produzione di anticorpi. Allora gli anticorpi del guarito possono essere utilizzati nel caso ovviamente del, di, almeno in fase critica, No, ecco, oh, mi perdoni, l'eparina perché si creano una serie di trombe all'interno dei polmoni e quindi si rischia eh, eh, che quello non che... Non solo dei polmoni ma anche di, di altri organi, ecco. No, quella è una causa di morte, una causa... È una concausa perché abbiamo spiegato bene che il coronavirus non è di per sé un, un virus letale, giusto? Infatti come sono le percentuali della letalità anche quelle riviste da Fauci per quanto riguarda i dati cinesi sì. che lui ha, diciamo, ha pubblicato su un Journal Faustica of Americano. Medicine. In particolare con l'esperienza le, diciamo, cinese di quegli stessi e a 1099 pazienti provenienti da 552 ospedali praticamente la mortalità si abbassava all'1%. Quindi in sostanza questo è, è fondamentale da sapere, questi numeri, perché poi quando abbiamo avuto i numeri in Italia non si è capito più niente perché non ci sono stati abbastanza tamponi e quindi non, non, il problema della percentuale dei contagiati non era relativo a quello degli ammalati, ovviamente al numero delle morti. Insomma C'è stata tutta una serie di situazioni che, per esempio la Corea, che bene o male alle nostre stesse latitudini ha avuto un comportamento, si può dire il tampone a go-go, ma sono stati seguiti in maniera smart, a tutti diciamo, i soggetti che potevano... A avere il virus e quindi anche la temperatura tramite il telefonino, insomma tutta una di situazioni. che la loro famosa curva gaussiana dell'epidemia dell è completamente diversa da quella nostra, no, da noi diciamo in maniera esponenziale crescente, da loro immediatamente hanno raggiunto il picco e è cominciato a scendere, noi abbiamo dovuto diciamo faticare per avere il plateau e solamente da aprile finalmente cominciamo eventualmente il... io le volevo fare un'altra un un domanda dal mio punto di vista giornalistico importante perché si sta ancora lei in esordio ha parlato di limitazione della libertà individuale per certi aspetti e si sta continuando su questa strada, che è una strada a mio avviso sbagliatissima, con questa app Immuno che a mio avviso non ha nessuna efficacia scientifica o medica o clinica. Sarebbe opportuno invece ritornare al vecchio registro tumori e fare un, un registro corona? secondo lei? Ma io dico fondamentalmente esiste quello che fanno le altre nazioni, noi siamo tanto stretti all'Europa perché, all perché noi non seguiamo anche l'Europa in quello che stanno facendo loro. Allora, stanno facendo hanno cominciato a, a andare a scuola, hanno cominciato ad avere tutte le, diciamo, tutte le possibili manifestazioni che ci possono essere, quindi c'è tutta una ripresa, ma, però loro già sono in fase 2, noi ancora ci stiamo oh, arrivando. E cioè era una fase 2, anche una fase 2 un pochino... Diciamo, che cambia anche quella addirittura non si poteva di nuovo bloccato le messe e poi pare che finalmente li hanno no, successivamente di, eh, il, di competenza fra la chiesa e il, e il governo di, e per cui ci sono tante anche le, le scuole l'animale si va a scuola eventualmente gli inglesi ma diciamo, come si è possibile diciamo, bloccare certe situazioni di famiglie io, dove padre e madre lavorano, i stato bambini stato stato cosa fanno? Insomma, è tutta una situazione molto, molto particolare, che io presumo, appunto. Oh che, che il coronavirus uh, ce l'avremmo a lungo, già non, non prevedono il ritorno, ma, ma ovviamente il coronavirus rappresenta uh, un punto di riferimento e, e, e, e si può dire di permanenza per, per tante situazioni. Certo. Io le volevo dire un'altra cosa, una mia riflessione. Si è parlato in Inghilterra, a Boris Johnson, che poi è stato anche lui vittima eh, de, di questa patologia, di eh, immunità di gregge, e là è andata maluccio, però la Svezia può darsi che in influisca anche la qu questione climatologica, no? La Svezia non si è mai fermata, non ha mai chiuso le scuole, non ha chiuso gli stati, come pure una parte della Russia, non, non hanno mai fermato le loro attività, lasciando al buon senso dei cittadini le regole comportamentali. Dal suo punto di vista c'è un'attinenza scientifica con il clima? Perché si parla di caldo, invece lei il freddo non ha fatto registrare morti? sembra che le latitudini abbiano la loro importanza proprio per questa epidemia da coronavirus, tant'è vero che per andare ad altre latitudini rispetto alla Svezia, in Africa c'è molto, diciamo, poco. Nel senso che ci sono dei focolai, però non, non riescono a diventare epidemici. Lo stesso appunto vale chiaramente perché che riguarda, come lei ha detto, la Svezia, ma anche altre situazioni che riguardano la, la Russia. Che hanno fermato neanche il campionato di calcio. E, e quindi, quindi penso quindi... che c'è un, diciamo, come dire. Mh, mh, alla fine, accennava al, la Milan di Greggio, però io le dico che la ricetta israeliana è quella di isolare gli anziani e lasciare circolare il virus tra i più giovani. Ora non è che l'Inghilterra avrebbe sbagliato, perché poi in tutto sommato hanno continuato diciamo, a seguire una certa tendenza di liberalizzazione. Ovviamente bisogna proteggere le persone anziane, bisogna proteggere soprattutto le persone che hanno altre patologie e secondo appunto quando hanno fatto gli inglesi e quando è stato da, detto ufficialmente protegge anche quelli che recentemente erano stati vaccinati per l'influenza. Il vaccino influenzale, prima di ritornare su quello che lei sta dicendo che io condivido e penso che ogni medico dovrebbe avere un suo registro e il medico di base dovrebbe avvisare queste persone che sono a rischio e non il governo bloccare un intero paese che poi ha distrutto anche eh, tutto il sistema economico. Quindi un registro eh, Covid come c'era il registro tumori sarebbe a mio avviso un fondamentale metodo di intervento. Le volevo dire un'altra cosa invece, eh, noi ci siamo trovati eh, bombardati, eh, ormai ogni minuto, ogni eh, stadio pubblicitario, ogni telegiornale ci dicono quello che dobbiamo fare, come lo dobbiamo fare, creando una, una sorta di ansia nei cittadini anche di terrorismo mediatico perché a me è capitato che una signora e non sto scherzando è capitato, io già l'ho raccontato anche dall'alto del della mia bacheca una signora stavamo in fila ha fatto un colpo di tosse l'hanno guardata come se fosse una pestata, quella poverina umiliata è andata via dalla fila e non ha fatto più la spesa è un mezzo di contagio un colpo di tosse? Ma diciamo pure che tosse starnuti, si dice, che sia ovviamente più facile che chiaramente se una persona è contagiata, però la tosse è, di, è tanto di tante altre malattie respiratorie, diciamo, a parte che può essere anche una tosse allergica, una tosse anche emotiva. Quindi... No, io, sono, per esempio, io sono un soggetto allergico, a volte mi si chiude proprio, ho bisogno del, del mio spruzzino, però voglio dire, siamo veramente arrivati alla ricerca delle streghe, dell'untore? Sì, non abbiamo la peste, perché eh, eh, allora la, la, la gente non pensa alle diciamo, pestilenze manzoniane. Anche del anche quando andiamo al 430 a.C., la peste di Atene, che, è bene, che quasi era l'isolamento del paziente e la quarantena, punto e basta. Così, non tutto così il mondo, è l'atteggiamento nei riguardi di tutte le è è epidemie, ma ah, questa e... è la storia della medicina. Il problema è che quando i politici giocano a fare i medici, eh, già non sapendo fare bene i politici, fanno male anche i medici e fanno male anche alle popolazioni. Professore, io la ringrazio, le, le abbiamo rubato poco tempo, lei è stato gentilissimo ad accoglierci. La ringrazio, spero di incontrarla ancora e di eh, dare un po' di buone notizie alla fine di tutto allora, questo. Allora, anch'io la ringrazio, faccio gli auguri per, anche per, per la fine dell'epidemia, ma fino a solo... eh, ma ci stanno già eh, facendo mettere paura, dicendo eh, state attenti che in autunno eh, ritornerà e, e torna, torna ogni autunno da sempre l'influenza sì ma vogliamo dire che però troverà finalmente la popolazione con gli anticorpi e quindi non si troverà a suo agio e quindi farà una brutta vita io non l'ho voluta provocare sui vaccini lei, lei sa che io sono un Novac convinto quindi questi vaccini possiamo dirlo che non sono veramente determinanti per immunizzare i cittadini No, voglio solo dire che nel caso specifico del coronavirus un vaccino non c'è, deve essere prodotto, deve essere ovviamente ritenuto sicuro e poi distribuito. Secondo la Mondiale della Sanità se ne andranno 18 mesi. Quindi, altra domanda, noi abbiamo avuto modo di capire e di scoprire con piacere che anche l'ossigeno ozonoterapia sta dando dei risultati straordinari alla lotta contro il coronavirus. Ha detto una cosa importante perché addirittura la nostra società in particolare eh, che si occupa di questo uh, quest approccio, uh, in particolare l'ossidio uh, d'ozonoterapia, ha, ha interessato l'ambasciata uh, cinese che ha trasferito subito la conoscenza in cina durante l'epidemia e quindi questo è stato anche utilizzato per loro è stata una grossa soddisfazione per chi ovviamente in italia l'aveva per primo perché dire suggerito e questa è un'altra possibilità chiaramente di intervenire con un mezzo diciamo pure eh, sicuramente eh, senza effetti collaterali perché può fare solo del bene soprattutto appunto se eh, come sostanza antiossidante derivata dal virus.